Il suffragio universale, femminile. <ride> che assurdità. Dove andremo a finire? Ci manca solo che arrivino in Parlamento. Ah, <ride> Lo statuto apertino non si tocca. Da sciaboletta, potremmo aspettarci di tutto, non credete? Non è stato facile, ma qualche foto sono riuscito a farla. Ma dov'è il mostro? L'hai tolto? Certo, le ho ritagliate. Per le riprese. Ho visto il tuo ultimo lavoro. Pretendi di essere una buona moglie e madre e non riesci neanche a dipingermi. Io mi prendo cura di te e questo è quello che tengo in cambio. Niente. Sei un ingrato. Che stai facendo? Ti ho detto di tostare, non di sfumare. Cazzo, è così difficile. Ma perché anche qui soliti modi? Ma perché sempre tanta arroganza? Ma perché ti dico di fare una cosa? Falla, no? Poi sono io quello che reagisce male. Guarda, io, io, io speravo di portarti qui per, per poter risolvere i nostri problemi. Ma va bene, parliamo dei nostri problemi. Il tuo atteggiamento, anche sul lavoro. Ti sarai reso conto che il nostro gruppo di ricerca fa acqua da tutte le parti? Che stai dicendo?